No, non ti vedo, non ti vediamo, però credo che tu abbia girata la telecamera. Aspetta, sì. aspetta. Eh, sì, hai la telecamera, devi girarla, devi metterla come per fare i selfie. Sì, perché io sono sempre, sono uno inabile, capito? Eh aspetta, ah, eh, mi sì, vedi sì, adesso? Ah, ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta, dai ci abbiamo messo ciao, sette ciao. ore ma ce l'abbiamo fatta ma ha scritto anche Nicola Attadio per dire ma che succede? succede che io sono inabile con la tecnologia eh. io non sono un uomo del medioevo eh. e infatti, eh, come stai? io ero <ride> insegni, insegni all'università dell'Aquila, dell giusto? sì, sì, meditale. esatto Esatto, sei esperto in storia medievale, scrivi libri, sei uno storico e questa sera... Noi ci conosciamo sera... da anni. Come? Noi, noi ci, ci conosciamo, conosciamo da anni. anni. Eh, noi sei venuto varie volte al Festival Voci della Storia a Seregno qui da noi, eh, perché hai presentato parecchi libri, anche alcuni per i bambini, ti ricordi? Sì. Che bella questa giornata. Sì, infatti, bellissima. Bellissima. Invece, questa sera presentiamo il tuo ultimo libro, eh, nuovo libro, però dai, non mi piace sì, ultimo. Che è uscito nuovo proprio libro. qualche giorno prima che cominciasse il disastro. Esatto, che è rimasto un po' chiuso dentro nelle librerie eh, e quindi eh, ha bisogno di un bisogno di essere un po' diffuso. Però ti do una bella notizia perché la libreria un mondo Libri ha ottenuto il permesso di eh, fare la vendita a domicilio, la consegna okay. a domicilio dei libri. Quindi, per coloro che si connettono questa sera con noi eh, e volessero ricevere questo bellissimo libro che si intitola I nemici degli italiani edito da, eh, dalla terza, possono richiedercelo tramite Instagram, Facebook e Whatsapp eh, e noi glielo portiamo a casa. Mm? Perfetto, ah, sì. anzi ogni famiglia 10 copie, no? <ride> Sarebbe bellissimo. Eh, per favore, così si fa. Se si compra, si compra un libro, si diffonde bene. Poi per Pasqua si regala. Certo. Allora, questo libro io so che l'hai scritto, c'è stata una partecipazione di un altro storico che è un altro nostro amico, che è il mio carissimo amico, che è uno dei migliori storici italiani, nonché uno scrittore di vaglia, che è Alessandro Vanoli che non so se adesso ascolta qui insomma ha partecipato direttamente alla stesura di questo libro che poi abbiamo anche tradotto in una versione diciamo così spettacolarizzata eh, che abbiamo, con la quale abbiamo aperto il Festival della, il Festival della Storia a Napoli a febbraio eh, eravamo animati da bellissime intenzioni da buonissime intenzioni poi è successo quello che è successo e eh, speriamo di riprendere questa iniziativa molto suggestiva perché eh, eh, non siamo soltanto in lui ma c'è anche una cantante nel caso specifico è una cantante napoletana che si chiama Dolores Melodia e un chitarrista eccezionale che è Carlo Mascilli Migliorini e quindi era un gruppo affiatatissimo soprattutto con Carlo abbiamo fatto già molte cose io, Alessandro e Carlo in passato sugli oggetti del Mediterraneo con un altro libro, un libro che abbiamo scritto assieme ad Alessandro e poi invece abbiamo proposto questa eh, modalità tutta nuova di raccontare la storia cioè attraverso Beh. uno spettacolo bellissimo. Sai che mi piacciono molto queste cose. Eh, questa è una cosa eh, che anche a Sereno, secondo me, potrebbe, potrebbe funzionare, esatto. E, um, Alessandro è un nostro carissimo amico, tra l'altro avevamo in programma per il 13 marzo un appuntamento con lui. Che abbiamo ovviamente dovuto. Uh... Eh lo so, lo so, <ride> lo so, perché ho parlato con Alessandro, quindi ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma quasi. Bene. Questo libro si legge le, esattamente come un romanzo e io penso che fosse una, una, una, un effetto voluto il vostro, il tuo, eh, di leggere questa storia d'Italia eh, proprio come fosse un romanzo. E in questo periodo in cui appunto siamo attaccati da un nemico invisibile, eh, in quanto mai... Preciso, puntuale questo libro, i nemici italiani, gli italiani oggi hanno un nemico invisibile da combattere. Sì, è un nemico, è un, è un, nemico un po' di, diverso da, da quello che abbiamo descritto noi, cioè non, è, non è un nemico evidente, è appunto un nemico invisibile, impalpabile, però omicidiale, che è stato in grado di mettere in ginocchio nel giro di due mesi la, la civiltà più tecnologica che abbia mai abitato sulla Terra. Quindi ci dà anche un po' la misura, ci dà sicuramente la misura della nostra fragilità, del fatto che noi siamo comunque de delle briciole su questo pianeta in viaggio nell'universo e che ci sono dei, dei, degli organismi viventi a metà fra la chimica e la biologia come può essere un virus che insomma, ci, ci hanno veramente troncato le gambe, ci sta troncando le gambe e gli effetti li vediamo. Bisogna aggiungere che per l'Italia, e non solo per l'Italia, non è la prima volta che eh, il nemico sia così impalpabile, così eh, invisibile. Insomma, la, la nostra storia è piena, piena di, di storie di questo tipo, Basti pensare soltanto a quello che è successo nel 68, la famosa epidemia che c'è stata nel 1968 oppure ancora peggio la spagnola negli, tra il 19 e il 20 e poi andando indietro nel tempo le grandi pandemie. Quello che colpisce di, di tutta questa vicenda è, è, è la portata glo globale. Non si parla mai di qualcosa di limitato nello spazio, di limitato eh, a livello regionale, ma è qualcosa che invece ha una caratteristica mondiale e lo stiamo vedendo, come stiamo vedendo anche quali sono le diverse maniere di eh, rispondere e di reagire al nemico. L'Italia ha avuto una sua modalità che nasce anche dalla sua cultura del nemico, una cultura ben diversa da quella che hanno, avuto, che hanno, altre, che hanno altre nazioni, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con il, il, il, la, il forte sconto con l'Europa settentrionale, un'idea della solidarietà nostra che è diversa, che ha altre radici culturali. Non dico che migliori o peggiori, ma ha altre radici culturali. E nasce dalla nostra storia. E mi era piaciuto, leggendo il tuo libro, una, un passo che adesso volevo leggervi, eh, che in realtà è di Paolo Diacono, sì? eh, che mi, eh, mi ha riportato un po', eh, lui parla dell'istoria Langobardorum, però l'immagine che ne viene fuori è un po', Uh, l'immagine di quello che stiamo vivendo noi adesso e lui dice era come se il mondo fosse tornato al grande silenzio delle origini nessuna voce nei campi nessun fischio di pastore nessuna insidia di fiere tra il bestiame nessun danno per i domestici uccelli le messi che già avevano passato il tempo d'essere mietute aspettavano intatte il mietitore la vigna sulla quale cadute le foglie e le uve rosseggiavano rimaneva illesa mentre già si avvicinava l'inverno. Sia nelle ore del giorno che in quelle della notte risuonava la tromba di guerra, da molti si odiva come il fragore di un esercito. Nessuna traccia di viaggiatori, non si vedevano i briganti, i luoghi dei pastori si erano trasformati in sepoltura d'uomini, le abitazioni degli uomini erano divenute tane per fiere. Sì, Beh, è un'immagine terribile, suggestiva e terribile quella di, di Paolo Diacolo e, e ci riporta a un clima particolare anche questa legata a, ad una crisi sistemica una crisi epocale come quella dell'epoca che va grosso modo dalla fine dell'impero romano e il VI e il VI, VII secolo il periodo appunto de, dell'invasione Longobarda quello che colpisce di quella crisi come ci deve far riflettere anche sulla nostra crisi, che si tratta sempre di crisi sistemiche. La nostra crisi non è una crisi soltanto legata al fattore pandemico, ma è... Eh, eh, frutto di una congeria di elementi, di un'articolazione, un di una complessità dove il, il problema finanziario va insieme a quello climatico, dove il problema della pandemia va insieme ai, al, al problema delle risorse o alla crisi, al declino del, della globalizzazione eccetera. Anche in questo racconto di, di Paolo Diacono scritto in maniera così icastica per dire, in maniera così chiara e evidente, quello che viene fuori e questo fatto terribile per la storia italiana di quell'epoca e dell'Europa di quel tempo, cioè questa sorta di irruzione della preistoria nella storia, cioè la regressione futale nel periodo Longobardo dovuto anche a questa, non solo alle, alla grande guerra, al grande scontro eh, fra, fra eh, Bizantini e Goti, ma alla, alla all della pestilenza, quella che si chiama la peste giustinianea. Quello che è interessantissimo però è come la regressione fosse stata così violenta e, e così radicale e drastica che una persona che fosse, si fosse presentata nelle stesse zone italiane una persona che avesse vissuto durante l'epoca degli, degli Antonini, oppure insomma intorno al secondo secolo d.C. e si fosse fatta una passeggiata per l'Italia quattro secoli dopo, avrebbe trovato un panorama, un paesaggio completamente completamente mutato. Non avrebbe conosciuto, non avrebbe riconosciuto i connotati di questa Italia. Distrutta nello stesso tempo da un nemico invisibile e da nemici visibili. Cioè, Perché... i goti e i bizantini <ride> e poi uh, sopravvengono i longobardi e la distruzione è tale se si pensa per esempio nel momento in cui i bizantini arrivano a Roma nel corso della guerra greco-gotica questa è una cosa che con Alessandro abbiamo scritto è praticamente Roma che era tre secoli prima aveva un milione di abitanti quando arrivano le truppe bizantine trovano una popolazione ridotta a meno di un migliaio di persone cioè lo shock allora. demografico è tale che veramente poi il, il paesaggio ricade nella natura. È Un, po un effetto non, è, non così stridente che stiamo vedendo oggi, no? gli animali che tornano nelle città, eh, gli uccelli eh, che sono scomparsi, l'assenza la, dell'inquinamento. In quel momento là chiaramente questo effetto è molto più radicale, molto più incisivo. Ed è eh, eh, interessante che gli stessi contemporanei si rendano conto e valutino valuti, direttamente le conseguenze di quanto sta accadendo cioè i contemporanei di, di, prima di, diciamo al momento dell'invasione Longobarda che de, del eh, del VI secolo praticamente cominciano a vedere delle, le, i cadaveri delle città distrutte li chiamano perché è un mondo che è completamente, che è completamente cambiato ed è ricaduto nella, nella una condizione primitiva adesso qual è Ma il problema? che loro, i Longobardi, in realtà loro non si aspettavano di trovare questo mondo, si trova... pensavano di, di trovare un mondo bellissimo. Perché... No, sicuramente da... rispetto al mondo da cui venivano loro è un mondo bellissimo. È un mondo più, eh, molto più favorevole di quello che potevano trovare in Pannonia o ne, ne, nelle zone interne della Germania. Questo, questo è evidente. Eh, le possibilità che dà l'Italia che ha dato a tutti gli invasori l'Italia, eh, è sempre stata questa, cioè l'Italia ha rappresentato un molo naturale, un, un approdo naturale eh, più ricco climaticamente da un, punto di, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista della, delle, delle risorse del territorio, e, e rappresentava sempre una sorta di Eldorado, questo è un, un leitmotiv che ritorna sempre, no? pensiamo alle guerre, guerre eh, franco-spagnole del Cinquecento, il sogno francese dell'Italia, eh, c'è sempre questa, questa eh, tensione di andare verso l'Italia in quanto eh, punto di approdo favorevole, felice. Per esempio quando i normanni arrivano nell'undicesimo secolo è straordinario perché loro arrivano e, e vanno in Sicilia, arrivano da un da, un, da una porzione di Europa molto più arretrata e sottosviluppata arrivano in un mondo di città molto più ricco. La Sicilia all'epoca era una delle perle del Mediterraneo. Esatto. Intanto io saluto i nostri amici che ci stanno seguendo, eh, così no, grazie se di partecipare. Grazie partecipare eh? Insomma, in questi pomeriggi, eh, in questi pomeriggi tediosi, vai. Va eh, fortunatamente c'è il sole in questo periodo, quindi non, eh, il pomeriggio passa un po', un po' meglio che settimana scorsa. ma Perché ma che è successo? Sì. Ah, beh, sì, vabbè, sì, le notizie erano di gran lunga peggiori la settimana scorsa. Sì, dai, e poi faceva freddo, quindi... Ah, ecco, ecco. No, noi invece stiamo <ride> vivendo qui a Roma una, una lunga primavera, una fantastica e lunga primavera che è cominciata praticamente a dicembre. <ride> Che, ehm, che, è molto, che è molto bizzarro. Dicevi, Eva. no, Allora, dicevo, ma questi, mh, questi, nostri, questi nemici, questi conquistatori dell'Italia che si sono susseguiti nei secoli, eh, poi che cosa ne è successo? Nel senso, ci siamo amalgamati, ci siamo integrati. Ehm, come la, dopo le, queste conquiste, la società ne è? Eh, si è trasformata ed è emersa una nuova società. Guarda, praticamente il, il gioco con Alessandro che proponiamo in questo libro, che non vuole essere chiaramente un libro esaustivo della, della storia d'Italia, è, è un racconto di un pezzo della storia d'Italia, non è che si esaurisce qui la storia d'Italia, nei racconti di questi amici, ma il gioco, il gioco è questo, che è un gioco però reale, che nel corso del tempo, nella storia italiana, c'è sempre stato un susseguirsi di Invasioni, a differenza di quanto per esempio succede in, in, in Francia oppure è successo per la storia spagnola, l'Italia invece ha avuto sempre questo susseguirsi di invasioni, di gente che è entrata con violenza sul territorio e poi in una misura o in un'altra si è assestata su questo territorio ed è stata assorbita da questo territorio. Uh, diventando poi a, sua, a propria volta il nemico di un altro invasore che è venuto successivamente. L'esempio Longobardo è quello che si sposa meglio, è quello che, che meglio di tutti rappresenta questa cosa perché loro scendono come invasori, una popolazione non dovrà essere milioni e milioni di abitanti ma è una componente abbastanza piccola, il che dà anche la misura dello shock demografico, il fatto che loro pur essendo insomma una popolazione ridotta di, di, di uh, qualche centinaio di migliaia di persone, uomini, donne e bambine, eh, non soltanto guerrieri, entrano in questo territorio e, e lo conquistano perché non c'è nessuno praticamente a difenderlo, o quasi nessuno a difenderlo. L'impero bizantino non ha più la capacità di farlo. Questi che si insedono nel territorio, che diventano parte del territorio, che si amalgamano con le popolazioni locali, che incidono, sulla popolazione locale da un punto di vista linguistico fortissimo, gli apporti del, della lingua Longobarda sono fortissimi nella nostra, nella nostra, nella nostra ah, lingua sì. quotidiana, poi vengono a loro volta spazzati via quando arrivano i carolingi. Quando arriva Carlo Magno praticamente è come se questi, questa presenza Longobarda scompare completamente, almeno da un punto di vista istituzionale sembra proprio scomparire, come se avvenisse una sorta di pulizia etnica che in realtà probabilmente non avviene. Questi vengono assorbiti, vengono annichiliti da un punto di vista politico, ma restano sui territori, ne caratterizzano il territorio, gli danno il nome al territorio che diventa eh, la Longobardia, Lombardia. E, e La cosa interessante è proprio però questa, che loro da invasori diventano invasi. Il gioco sta tutto qui. Il gioco che abbiamo inventato con Alessandro è stato questo. Che cosa lasciano, che cosa hanno lasciato nel, nella, nella, nostra, nella nostra storia, ma soprattutto nella nostra vita? Sicuramente incidono tantissimo nella nostra cultura, nella nost nel nostro linguaggio. Non penso soltanto ai Longobardi. Il Longobardi è pienissimo il nostro vocabolario di termini come guancia, panca, eh, zaino, eh, stronzo, è anche un nome no Longobardi, questo lo dico sempre, eccetera e che quindi noi quando lo usiamo parliamo Longobardo, ma nello stesso tempo eh, incidono anche sul nostro DNA, cioè sulla nostra costituzione fisica e biologica. E Noi in fin dei conti siamo, eh, non apparteniamo ad un ceppo eterno come pensavano i, durante il fascismo i redattori della, della, della, della, della, della, della rivista La Difesa della Razza. No, non è un, la nostra non è un'identità razziale eterna, non esiste un, un, una pura razza italiana, ma esiste appunto questo coagulo di tante, tante, tante sfaccettature che eh, sono presenti nei nostri corpi sotto forma di, la, la forma di un femore, il colore degli occhi, il colore dei capelli eh, e così via. E Beh, se penso che... Di, di, scusa Eva, dicevi? Penso che quando lui... Eh, nato, sono nati due gemelli era, aveva un gemello no sono nati insieme ma mio nonno alto biondo occhi azzurri fa, le fattezze teutoniche e il suo fratello basso grassottello col naso dunque ricciolini neri come sì, fosse perché avrà raggio. giocato avrà giocato appunto il DNA in una maniera veramente veramente considerevole cioè che questa commistione, questa, questa unione di tanti elementi, alla fine eh, eh, costruisce un, una razza, fra virgolette, italiana che è la, eh, la fusione di tutti questi aspetti. Eh, non è molto più bello cioè, la, avere una varietà. Eh, piuttosto che essere figli du, di un'identità singola eh, eh, che, che, che porta poco a, a, al gusto, al, al piacere degli occhi o que, quello che è questo fa parte della nostra varietà fa parte della nostra storia ed è chiaro che questo è, un, è una componente un elemento interessante che viene fuori che è venuto fuori da, da questo libro che però non l'abbiamo ne io e Alessandro ce ne siamo accorti eh, al momento, eh, però poteva essere un leitmotiv di tutto il libro, è che anche in epoche recenti il nemico che viene da fuori viene sempre chiamato e identificato come barbaro. Sì. Viene sempre detto barbaro. L'austriaco nel corso della prima guerra mondiale è il barbaro. Il, il francese che arriva con Napoleone è il barbaro. Uh, i, i, i Lanzichenecchi che vanno a assediare Roma sono barbari e si usano topos e si usano uh, modalità di, per, per, per uh, descriverli, e rappresentarli che sono quelle della cultura classica. La cosa più bella è che il barbaro per eccellenza, il primo barbaro per gli italiani, sono i romani. Eh sì, per quelli della Magna Grecia i romani non erano... Uh, Uh, delle, delle, eh, de, de, degli esseri subumani ma erano mezzo umani mezzo barbari anche loro e quelli della Magna Grecia e i greci in genere nel corso anche dell'impero romano ma lo fa anche San Paolo mm -hmm. tessero sempre a dire noi siamo greci, voi siete romani c'è una distinzione romani. antropologica, culturale fra di noi voi comunque siete sempre di serie B ma i romani sono capire come siano percepiti è difficile dirlo, però furono i, i primi grandi aggressori degli italiani. Con la reazione poi di questo grande altri, organismo no, eh, terribilmente ampio che fu l'impero romano. Allora, rispondo a un ragazzo che chiedeva di che cosa parliamo: del libro di Amedeo Fegnello, I nemici degli italiani. Quindi, però volevo tornare ai Romani. I Romani però si fecero a loro volta totalmente conquistare dai Greci, perché la cultura divenne... Eh, ecco, bravo, questo, questo è l'elemento di fondo. Quanto giochi l'apporto di chi c'è già nell'influenzare coloro che aggrediscono, gli invasori? Questa è una cosa che per esempio è molto chiara in un personaggio che ha un ruolo importante nel mondo goto, che è un romano, che è Cassodoro. Ma c'è sempre questa, questa tensione, cioè colui che viene conquistato però ha, ha delle capacità, degli atu, delle, delle, delle, delle peculiarità, delle sue originalità che riesce ad esprimere e alla fine ad imporle per un maggior grado di sviluppo, per un maggior grado di civilizzazione, per il fascino delle cose che racconta e che dice. Con i romani questo è molto evidente, eh, eh, i romani conquistano in maniera violenta l'Italia, il sud Italia della Magna Grecia viene completamente spazzato via, dalla, dalla, assorbito dal mondo romano in maniera violenta, basti pensare all'assedio di Taranto oppure quello che succede nel corso delle guerre puniche, dopodiché si ha un'inversione. I romani restano affascinati da questo magnifico mondo greco e apprendono qualcosa che, che non faceva parte del loro DNA. Cioè la cosa più bella del mondo che non c'era, che era l'espressione dell'amore, la poesia, la letteratura. Non c'era nel mondo dei romani dell'inizio. Praticamente no? se, se uno va a leggere la, la storia della letteratura latina, rimane stupito di come non esistano forme di poesia ne saranno esistite sicuramente da un punto di vista dell'oralità ma quello che è arrivato fino a noi o sono norme giuridiche oppure sono canti militari nella maggior parte ma niente che esprima qualcosa di, di personale, di intimo e invece nel rapporto con la grecità a un certo punto dopo le, la, alla fine della guerra punica comincia a nascere questa letteratura romana che prima non c'è Bellissimo, si forma cosa. perché c'è questo apporto greco fantastico che modifica lo statuto intimo del, del romano. Eh, Orazio, questo lo scriviamo nel libro, Orazio lo dice in una maniera straordinaria eh, che, eh, che in soldoni dice coloro che, furono, coloro che conquistarono fu, poi furono conquistati dalla bellezza della Grecia. Questo significa tutta una serie, un quacervo enorme di elementi che vanno dalla, dalla, dalla letteratura alla spiritualità, i, i culti dionisiaci, eh, la, la forte impronta che arriva da Oriente, eh, nuovi culti, nuova cultura, una nuova idea del dominio, del comando. Nerone per esempio era affascinato da questo, è uno che è affascinato da un'altra impostazione e vedere in, in maniera diversa le cose, non è, un, è uno che non si sente quasi più romano, si sente ellenico, si sente alessandrino, perché ha assorbito tutta questa cultura. È questo gioco continuo che c'è, questo continuo alternarsi fra aggressori ad aggrediti nel cambiamento di ruolo nella modificazione di ruolo apporta degli elementi di novità all'Italia e ripeto è un gioco è, un, è una chiave di lettura leggera eh, eh, che noi abbiamo adottato ma è, può essere una chiave di lettura per spiegare in un altro modo da un'altra angolatura questa complessissima e articolata storia italiana venendo un po' oggi Visto che parlavamo di nemici, eh, e vabbè, a parte il nostro Covid-19, eh, che ci terrà compagnia tra virgolette ancora per un po', eh, e che sta cambiando totalmente la nostra vita. Quali altri nemici tu se ci Quali sono altri? Nemici, nemici può avere l'Italia in questo momento? oltre al coronavirus. Ma sai, è, è difficile dirlo perché siamo in un momento di, di, di, di, di grande mutamento ed un mutamento estremamente rapido. Eh, quello che mi colpisce è che, che spesso nella storia anche eh, strutture di lungo periodo che sembravano così radicate eh, sono state spazzate via nel corso di una brevissima stagione. Io stamattina per esempio spiegavo ai miei studenti eh, la funzione del cristianesimo in, uh, in Occidente, no? qual è stata la presenza, tutta la costruzione del mondo, tutta l'idea del mondo fondata sulla teologia. Non c'era nient'altro che non fosse fondato sulla, su questa enorme impalcatura teologica, no? dove c'era un punto di riferimento secco che era la Bibbia. Ebbene, questo mondo che è durato anche nelle nostre zone, fino agli anni 50 per molti versi, no? se vai ancora nelle zone rurali, nei, nei paesi del sud Italia, era ancora forte no? questa presenza, questa incombente presenza del, del, mondo, uh, del mondo cattolico. Basta vedere un film come Pan Amore e Fantasia e leggere il ruolo del prete, che, che intorno al quale poi è, è, è tutti quanti si vanno a rivolgere a lui per chiedere consiglio, sapere che cosa bisogna fare, perché era una figura centrale all'interno della comunità, perché era quello che dava le coordinate eh sì. spirituali e morali. Questo mondo è stato spazzato via nel giro di dieci anni, dal, dal 55 al 65 questo mondo praticamente quasi non esiste più. Eppure è un mondo che, che è durato più di mille anni, allora il grande rischio in questo momento qui è che non dobbiamo avere tanto paura, a, me, a mio avviso, eh, dei nemici esterni. Si profilano, ne parlavamo pure noi l'altro giorno, no? si profilano sì. le grandi minacce nuove di, di un ribaltamento geopolitico, non più gli Stati Uniti come polo di riferimento ma questo nuovo asse russo-cinese, no? parlavamo di questo, è un elemento nuovo delle immagini simboliche da, da nuovo piano Marshall con gli aerei russi che arrivano, gli aerei cinesi che arrivano. Ma quello che, su cui io sottolineerei con maggior forza è un altro aspetto, è che non dobbiamo considerare che le nostre conquiste, la libertà in generale e la democrazia in particolare, non dobbiamo pensare che sono cose assunte una volta e per tutte e che per sempre dureranno. Si tratta di conquiste lente che si sono radicate nel procedere del tempo, dal 600 in poi eh, c'è gente che ci ha lasciato le penne eh, sul rogo, tipo Giordano Bruno o Michel Serveto, per, per manifestare che Esisteva un mondo diverso rispetto all'impostazione teologica, esistevano forme di libertà, esistevano forme di tolleranza. Pensa a Spinoza e, e, il, e, e la maledizione di tutta la comunità ebraica a Amsterdam, che era comunque una città tollerante, e Spinoza che viene completamente radiato dalla comunità con questo Erem, questa maledizione terribile, per la quale lui non poteva neanche salutare più la sorella per strada. Cioè lui non poteva avere più nessun tipo di rapporto neanche un cenno con nessuna della sua comunità di provenienza, eppure questi sono stati gli artefici di un cambiamento, sono state le cellule di una grande rivoluzione politica, ideologica, culturale, che noi chiamiamo democrazia, che chiamiamo tolleranza, che chiamiamo però queste non è che sono conquiste che noi una volta che l'abbiamo, ripeto, che le abbiamo raggiunte sono tali per sempre. Cioè noi oggi dobbiamo diventare sentinelle rispetto a tutto quello che sta succedendo oggi, nelle limitazioni delle libertà, in una super burocrazia che nessuno elegge, che decide però delle nostre, dei nostri destini. La super burocrazia di Bruxelles, chi l'ha eletta? La Lagarde non l'ho eletta io. No, nemmeno io. È, è, è questo è un problema centrale all'interno di, un, di una discussione su quella che è la, la preservazione di quelli che sono i fondamenti. Cioè da qua a dieci anni il grande problema nell'immaginare il futuro, nel costruire il futuro, sarà porsi le basi e dire innanzitutto non ci toccate i fondamenti e poi discutiamo sul resto. E innoviamo sul resto e quindi andiamo a vedere quali devono essere le reazioni nel caso del virus, è meglio la sanità pubblica o la sanità privata, eccetera. Però il primo elemento di fondo sul quale bisogna ragionare e deve diventare un elemento centrale della discussione politica è alcuni fondamenti che non si toccano, le libertà civili. Vedi Eva, c'era... Mi viene in mente un, un, un, un grande antropologo franco-americano che diceva una cosa molto interessante. Diceva la fase delle libertà, dell'emancipazione della donna, per esempio, è una fase minuscola nella storia dell'umanità. È durato molto di più il cannibalismo, è durato molto di più l'antropofagia, è durato molto più eh, la violenza come sistema di vita, è durato molto più lo schiavismo. Rispetto alla democrazia, che è qualcosa che, che appartiene a un segmento non soltanto cronologico piccolo, ma che appartiene anche a un segmento piccolo della popolazione mondiale. Eh sì. sì. Quindi la prima cosa da fare è, anche rispetto a quello che succede oggi, stiamoci attenti e diventiamo sentinelle nell'immaginare questo futuro che verrà, che sarà diverso dopo il Covid-19, ma immaginiamo un futuro diverso fatto e basato su degli elementi di discussione che, che preservino delle cose di fondo, delle carte di diritti mm. universali, che già sono discusse e discutibili oggi, però sono dei fondamenti della, no, della, nostra, della, nostra, della nostra società. Del nostro modo di del nostro orizzonte di senso, diciamo così. Quindi per vincere questa nuova battaglia dobbiamo essere resilienti, resilienti come società, non semplicemente come persone. Ah, guarda, hai usato il termine giusto. Io, fino a un paio d'anni fa, non soltanto non conoscevo questo termine, ma quando lo sentivo neanche mi piaceva. <ride> Però eh, Ci ho ragionato anche per un altro lavoro di, di una storia mondiale che ho scritto che, che è uscita qualche mese prima dell'uscita uscita a dicembre, mentre questo libro del, è uscito a febbraio. E il punto è proprio quello della resilienza, cioè sicuramente la storia non è mai stata di vita, la storia non ti insegna niente. No. Se avesse avuto la capacità di insegnarci qualcosa saremmo tutti quante persone migliori. Invece continuiamo a fare gli stessi sbagli, continuiamo a fare gli stessi errori. Anche queste cose che stanno succedendo negli ultimi giorni ce, ce lo, ci, ci dicono che è così. Però una cosa la storia ce lo dice, cioè ci dà la misura di alcuni comportamenti. Il comportamento resiliente delle società è un comportamento vincente. Cioè, eh, i gradi di resilienza possono essere di diversi. Nel caso, per esempio, dopo la peste giustinanea, la resilienza è pari a zero. È una società rigida che non ha capacità di innovare e a quel punto si trova mandata fuori, spazzata via. E deve ricominciare da capo. E per tornare un'altra volta agli equilibri precedenti, ci cioè vogliono sei secoli, non un anno, Bisogna arrivare al 1200 per trovare un'altra volta una situazione di equilibrio. Ma se ragioni invece sulla peste del 300 e ancora più sulla pestilenze e sul grande mutamento climatico, quello che si chiama la piccola glaciazione del 600, questo viene da fuori ancora con maggior valore. Perché di fronte alla grande crisi, d'Ansia la grande crisi diciamo feudale, dove per esempio non si poteva più campare soltanto con la produzione del grano perché faceva troppo freddo e il grano non lo potevi coltivare, anche in zone dove per secoli si era coltivato, come ha risposto l'umanità? Ha risposto con la resilienza e con una, un aumento dell'articolazione produttiva, economica e sociale. È diventato un mondo molto più complesso. Non c'era il grano? si vanno a prendere le patate Giusto. nasce un mondo completamente nuovo di, di, di relazioni economiche completamente nuove uh, uh, c'è un problema per le, per le risorse perché non c'è il, il legno per fare per riscaldare uh, uh, le macchine a carbone le, le macchine a vapore si scopre il carbone si usa il carbone cioè nasce tutto, questi sono soltanto degli esempi, ma nasce tutta un, una risposta che è talmente pervasiva e complessa che permette all'umanità di fare, non soltanto di sconfiggere la crisi, ma di fare un passo avanti. La risposta della crisi climatica del 600 e della peste del 600 che aveva misure ed effetti ben diversi da quelli di oggi, si chiama scienza, chimica, studio della chimica, ehm, eh, igiene personale, rivoluzione industriale, medicina Quanto nuova. Guarda. Cioè l'umanità, se ha la capacità, arriva a un margine che si chiama margine del caos, chiamiamolo così, dove le strade sono due. O cadiamo giù, come nel corso della pezza di Giustiniano, Oppure facciamo un salto in avanti. Ora siamo in, questo, in questa fase, ma rendiamoci conto che questa fase non è una fase breve. Questa fase è cominciata nel, agli inizi del 2000, 2006-2007, durerà cent'anni. Non dobbiamo immaginare che tutto quanto si risolve domani. Queste sono cose che non possono essere misurate col tempo di internet. Vanno studiate col tempo della storia. E quindi a maggior ragione bisogna studiare la storia. E quindi bisogna studiare la storia, studiare i comportamenti può aiutare a capire, a dire: ah, oi boh, guarda un po' che facevano nel 600 A un certo punto tutto il mondo si pensava che, che il creato fosse stato creato da Dio e fosse tutt'uno con la natura. E per esempio, Brunetto Latini chiacchierava con la natura e parlava di Dio perché Dio è il creatore della natura. Arriva uno come Spinoza e dice no, la natura è una cosa, e, il, e, e Dio è un'altra cosa, sono due cose separate, la natura va studiata in un modo e Dio va studiato in un altro modo. E nasce un mondo completamente nuovo, e nasce l'epoca della sperimentazione scientifica. È il grande salto dell'umanità, che ora è in crisi. Chissà. Sasso, se saremo in, in grado si, di fare ora bisogna creare nuove metafore, un nuovo paradigma, bisogna creare delle nuove metafore che consentano a questa nostra società di mutare schemi e di trovare delle nuove metafore sulle quali si reggerà il mondo, che spero che non siano quelle di Putin, che non spero che siano quelle cinesi, che siano delle cose che l'Europa ha avuto la capacità di creare innovazione culturale, innovazione tecnologica, eccetera, oggi mi sembra che arranchi, ma ha ancora le potenzialità per fare questo. Bene, mi piacciono i messaggi positivi. Come dici? Mi piacciono i messaggi positivi. Ma io sono, io sono napoletano, sono positivo, non <ride> potrei essere altrimenti, no? sennò sarebbe una tristezza. No, infatti, pensare, pensare a questo mondo come una cosa ho cioè una figlia di 15 anni se devo pensare che questo mondo come una cosa negativa è la prospettiva di come si debba immaginare il futuro, tremo invece ho la storia che mi dice che non è così bellissimo bellissimo. quindi io invito tutti coloro che ci hanno ascoltato e che vedranno poi nella giornata perché la story sta 24 ore a, uh, ad acquistare se possono uh, in qualche modo no che modo. devono non è che devono acquistare eh. Eh, siccome è abbastanza problematico acquistare i libri in questo momento <ride> eh, se, se ci riescono diciamo Ma è vero era che dicono che riapriranno le, le librerie dopo il 15 questo non lo so però se leggevo una cosa eh, già... sul giornale oggi c'è questa proposta di riaprire queste. le librerie Può essere che sarebbe che dopo... un bel segnale per il paese. Eh? Sì, sì, anche perché è così, è stata tolta proprio la cultura. Brava. E secondo me questa, questa crisi che stiamo vivendo eh, non può essere superata senza la cultura. Brava, perché brava, è, concordo, ehm, concordo pienamente. La gente va nel panico, senza potersi, eh, se, senza cultura, senza potersi saper leggere, senza potersi informare che non eh, tramite... Eh, internet o tramite giornali, la, la, la gente va nel panico, un panico ulteriore rispetto a quello che già sta vivendo. Che già è. Che non, stiamo tutti vivendo qualcosa che non capiamo, perché le pestilenze sono qualcosa di molto lontano da questa società così, eh, diciamo così, dorata perché la società nella quale viviamo, non, non, 80 anni senza guerre circa. Assolutamente, questo è il primo grande shock. Eh? È il primo grande shock? Dopo 70 anni è il primo grande shock. E quindi, eh, non, eh, quindi ha bisogno di, poter, eh, di potersi aggrappare a qualcosa. E Assolutamente, la futura. ha un nucleo, eh, ha un nucleo sicuramente ad un nucleo. Io. Ad un nucleo, e che è, secondo me, quello appunto, come hai detto tu, leggere I filosofi, Spinoza, Giordano Bruno oppure leggere i libri di storia, e mh, secondo me, questo questo vostro, che avete, questo tuo libro, I nemici degli italiani, che fa questo percorso mh, lungo tutta la penisola, diciamo così, la storia della nostra penisola, secondo me, fa riscoprire un po' l'unità quello che è l'unità nazionale perché non sì, siamo sì, così sì. diversi eh, né a nord né a sud sì, ed è più è bello pensare un'unità a, a nord di come è stata gestita questa crisi in realtà non, non, siamo tutti italiani siamo tutti questo... no perché il rischio come scriviamo nel libro alla fine con Alessandro è che il rischio è che diventiamo noi nemici di noi stessi non conoscendo la nostra storia non avendo idea di, che, di come nasca la nostra tra identità ci fa diventare nemici di noi stessi è quello che è successo in Italia negli anni 50, 60, 70 con, con la grande emigrazione dal sud verso il nord no? oggi eh, gente che, che è venuta negli anni 50 è perfettamente integrata nel, nel, nell'ambiente, voi lo sapete meglio di me eh, perfettamente integrata, perfettamente. anzi, che casomai fa pure il discorso: dice, ah, vengono i negri da fuori, ci vengono a... perché ormai sono, sono talmente integrati che hanno perso memoria di quella che poi è stata invece la loro storia personale o dei loro genitori. Sì, beh, io ho degli amici calabresi, persone che adoro, che sono fantastici, però eh, per, per esempio non, non riescono a stare in Calabria più di una settimana. Ma certo. Perché non, non, non si riconoscono, nella, nella... sono talmente ormai eh, lombardizzati che… Sì, sì, che non ci stanno che non ci sono, sono talmente Lombardiano. Io quello che dicevo, eh, insomma, l'ho vissuto anche direttamente in famiglia, c ho, c ho parenti che sono nel nord Italia, eh, loro venivano ma negli anni 60-70, una settimana, gli piaceva, gli piaceva pure, erano anche felici di farlo, però dopo una settimana dovevo tornare nel, nel, nell'ordine, e nell'organizzazione del nord, <ride> se no non riuscivano, non, riuscivano, non riuscivano a... Io saluto Arcangelo, che, che, che è un caro amico, che in questo momento mi sta scrivendo, che è un caro amico bravissimo, d'altronde, un promettentissimo futuro storico, veramente bravo, a cui faccio veramente mille auguri in questo momento qua. Eva, che altro dirci? Come? Che altro dirci? Che altro dirci? Che io ti aspetto di nuovo a Sereno. Guarda, eh, quando, quando vuoi, sempre con grande piacere, un abbraccio a tuo marito forte e in bocca al lupo per, sì. per la libreria eh. che riparta alla grande. Speriamo, eh, siamo attivi con le consegne a domicilio, quindi qualora qualcuno volesse questo bellissimo libro che io vi consiglio, eh, I nemici di, degli italiani, di Amedeo Feniello, scritto, eh, eh, edito dalla terza, qui qualcuno ti scrive, a me non mi saluti? Sì, ti saluto, ciao, ciao. Sì, sì, Sono... Torre, Torre Sansone, figuriamoci un po'. <ride> se, non lo, non lo, non lo, se non lo saluta. Che, di cui domani è anche il compleanno quindi lo te diciamo te pubblicamente saluto, che ciao, domani il compleanno facciamo faccio. gli auguri in diretta ecco facciamo a tutti gli auguri di Buona di Pasqua. Pasqua, soprattutto a voi e a tutti quanti, e grazie per questa chiacchierata, grazie a te e mh, ti aspettiamo a Seregno, a, pre a prestissimo a prestissimo, un abbraccio forte, auguri, ah ecco una cosa, lo dico anche a te, come lo, Alessandro lo sa già, il 27 sì? ottobre c'è un compleanno importante, eh quindi 27 ottobre bisogna essere tutti qua perché facciamo una grande festa per Franco Cardini. Ah! Che è il complema! <ride> Mica fa 80 anni, no? Fa 80 anni, sì. No, già è arrivato 80 anni. Pensavo che ne avesse meno pensavo che avesse sì. meno, pensavo che arrivasse a 76-77. No, no, no. Fa 80 anni, li fa ad agosto, però non si può festeggiare ad agosto, quindi abbiamo trovato questa data al 27 di ottobre. No, il maestro il maestro l'ha omaggia, omaggiato subito, figuriamoci un po'. Eh, esatto, hai fatto bene sì. a dirmelo, perché no, mi devo ricordare poi gli faccio gli auguri seri per bene eh, agosto, gli faccio gli auguri per bene, perché sì, è una grande sì. data, e lui è una grande, una grande testa, una sì, delle poche eh. grandi teste pensanti che abbiamo. Va <ride> bene, è una grande festa, eh? Grande festa, con grande piacere. T'abbraccio allora. Grazie. Un abbraccio, buona Pasqua. buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Allora io invito tutti gli ascoltatori alla diretta che faremo domani alle ore 18 invece. Io Adesso chiudo io. Eh, grazie a Casa La Terza e ci rivediamo con, con i librai eh, credo, la settimana prossima. Ciao a tutti e a domani.